Cambierò colazione, tutti canterete l'alleluia Vi giuro, è pure libido. Così stai ora? Regalino. Buongiorno a tutti! benvenuti in questo nuovo video, oggi è il 3 novembre quindi è Santa Siglia, tanti auguri a tutte le siglie, tanti auguri a me, tanti auguri Oggi vlog, come potete vedere dal mio pigiamino è ancora mattina e infatti ho appena finito di fare colazione e <coughs> ho un annuncio Ho deciso che cambierò colazione, allora una cosa che ho notato è che sono diventata abitudinaria cioè la mia colazione è sempre la stessa La pizza che prendo è sempre la stessa Non mangio sempre le stesse cose Durante la giornata mi piace variare Mi piace combinare E devo dire che Questo secondo me è perché I due pasti che ho nominato Sono importanti per me Per me la pizza è importante Quando mangio la pizza la voglio mangiare bene Perché una pizza cattiva Proprio mi dà tristezza Mi è successo di mangiare una pizza cattiva un paio di volte Ad esempio un giorno mi avevano messo del sulla pizza che No, a me non è piaciuto E una volta avevo preso una pizza Con il tonno Ma era tipo tonno all'olio Che ha lasciato un unto e bello disgustoso, perché non è neanche olio buono di oliva non mi è piaciuta, sono state pizze tristissime e me le ricordo ancora e lo stesso vale per la colazione, per me fare una buona colazione, proprio gustosa che mi piace, che mi soddisfa mi fa iniziare la giornata in modo totalmente diverso e secondo me mi sono focalizzata su Quel tipo di pizza, quel tipo di colazione, perché proprio mi davano la sicurezza di mangiare qualcosa che sapevo che mi avrebbe soddisfatta, pagata e resa felice. Però devo dire che recentemente mi sono stufata oh, Tutti canterete l'alleluia Eh sì, sinceramente anch'io Mi sono stufata di questa colazione Sinceramente non mi appaga più tantissimo Mentre la mangio penso Cavolo, avrei potuto farmi un pancake Cavolo, avrei potuto farmi gli overnight oats Avrei potuto farmi il porridge avrei voluto mangiare le gallette col burro di rachidi, quindi mm, c'è qualcosa che devo cambiare. Quindi, non da questo video, perché ormai ho già mangiato e devo arrivarci piano piano, devo fare un po' di prove, di recipe testing per arrivare alla ricetta o alle possibili ricette per le colazioni, però aspettatevi delle nuove ricette per colazione dai prossimi video, dai prossimi cosa mangio in un giorno. Oggi vi porto con me in questa mia giornata fatta di tutti i miei più belli impegni palestra, università e Jimmy perché questo pomeriggio sera raggiungo Jimmy a Prato ho un paio d'ore prima della palestra per prepararmi tutto, la valigia e tutto Per fare la valigia in modo pratico e funzionale ed essere sicura di portarmi tutto mi faccio una lista a parte le cose principali e basilari tipo questo weekend mi devo portare il vestito roda, gli stivali, la giacca di pelle perché ho una laurea e poi siccome passeremo tutto il weekend in montagna mi porto una tuta, una felpa e delle magliette per stare in casa e poi siccome probabilmente andremo a fare una passeggiata in montagna mi posso portare dei leggings e un top quaderno, eh, computer caricatori, vabbè quelli non mancano mai, e luna perché luna è sempre presente per il viaggio, che poi saranno comunque gli stessi vestiti che indosserò durante il giorno per andare all'università. E eh, la cena, che... Già rivendichi il tuo posto. Tu hai fatto la tua valigia? Sei pronta? Eh? Messo via il pollo? Valigia portata avanti. Mancano ancora piccole cose, ma il grande è stato fatto, quindi è ora di andare in parco. palestra e nella cassetta delle lettere ho trovato questo pacco. Allora, sono mesi, anni, decenni no in realtà, no, comunque, tanto tempo che io e Jimmy ci continuiamo a ripetere di voler creare un fotoalbum dei nostri ricordi, delle nostre foto. Abbiamo fatto 10.000 cartelle sui nostri computer raccogliendo tutte le foto, ma ancora non avevamo trovato lo sprint la voglia di farlo. Però recentemente mi ha contattato questa azienda, La La Lab, Oltre a stampare foto, fare poster e cose del genere, faceva anche fotolibri. E allora ho deciso di prendere la palla al balzo e approfittarne e fare un fotolibro. Il fotolibro si presenta così, copertina rigida e luminosa e all'interno ci sono le foto che io ho personalmente scelto... Su carta eh, fotografica comunque luminosa Per scegliere le foto e per creare l'album funziona che ti scarichi l'app di Lalalab E dal telefono gestisci tutto, metti le foto, le sistemi, puoi scegliere il colore, lo sfondo e tutto Una cosa che non mi è tantissimo piaciuta è stata la rigidità nel dover scegliere la copertina perché ti dava l'opzione o 4 con la scritta sotto, oppure una foto ma con la scritta in mezzo. E io volevo mettere questa foto qui, ma mi sarebbe venuta la scritta in faccia e non mi sembrava bello. Ho dovuto scegliere queste 4 foto che poi comunque sono dentro, quindi non mi è piaciuto tantissimo questo. Una cosa che sicuramente farò è renderlo più personale aggiungendo delle scritte con il pennarello indelebile. Se volete fare un regalo simile o comunque siete curiosi, perché comunque è un'azienda che vi fa poster, che vi fa qualunque cosa, io vi lascio qui un codice sconto che vi permette di acquistare con una percentuale di sconto dal sito. Ora si mangia. Per pranzo, oggi, mi faccio una pasta che non facevo da tantissimo tempo. Che è la pasta rossa, cioè con la barbabietola e la feta Perché ho la feta che mi avanza in frigo, quindi devo impiegarla Io odio viaggiare così spesso perché non riesco davvero a gestirmi e mangiare quello che voglio Perché spesso mi ritrovo a dover mangiare quello che sta per scadere E ve l'avrò detto 10.000 volte, mangio questo perché è in scadenza, che palle! però così è. Come si fa? È molto semplice come tutte le mie ricette. Prendo della barbabietola, io prendo le barbabietole precotte, che le trovi sotto vuoto al banco frigo, nel reparto della verdura e dell'insalata comunque. La frullo. Dopo averla frullata la butto in padella con un pochino di cipolla assolutamente, ma io non ho, quindi niente, la riscaldo in padella. Cucino la pasta, la butto in padella e la faccio amalgamare. Metto in un piatto feta e ciao! <ride> Allora, piano piano, la sabbia rimane sul fondo, così, tutto organizzato, per il pezzemolo, per l'uncino, broccoli, aglio, vongole... Si può avere un gatto così? Luna, ma ti paghi le posizioni! Vabbè. Nel mentre che mi cucinavo il pranzo, ho preparato le verdure per la cena. Vi faccio vedere come. Ho acquistato su Amazon... Una vaporiera da microonde Praticamente è questa vaschetta Fatta di un doppio fondo Sul fondo ci si mette l'acqua Poi ci si appoggia sopra questo Che ha i buchi e dentro il quale Si appoggiano le verdure Si chiude, si mette in forno a microonde Programma steam, cioè al vapore Voi mi chiedete sempre che forno a microonde Ho per avere tutti questi programmi è uno semplicissimo della Candy E non è neanche di quelli tanto costosi L'avrò pagato 60-70 euro E ragazzi in un quarto d'ora è tutto pronto Volevo prepararmi per questa sera la zucca Ma il problema, il problema È che a me personalmente la zucca gonfia tantissimo E stasera mi devo mettere un vestito abbastanza aderente Quindi volevo evitare Anche perché per merenda, questo pomeriggio mi porto i miei dolcetti alla zucca. Li avete visti su Instagram? Ecco qui la ricetta. Allora, usando questa fantastica vaporiera, cucina al vapore la zucca tutta tagliata a cubetti, dopo un quarto d'ora è pronta, aspetto che si raffreddi e la frullo con la zucca frullata in questo modo vado a preparare questi brownies la ricetta prevede 500 g di zucca cotta e eh, frullata come vi ho appena detto, 40-50 grammi di burro di mandorle io ho usato queste qui di MyProtein versione crunchy ma qualunque burro di nocci vi abbiate a casa penso che non ci siano problemi e circa 50 g di cacao amaro, Muschiette tutto nel frullatore Quando il composto ha raggiunto una Consistenza, Comunque quella che vedete in video Mettetela in una teglia Io uso questa qua di silicone che è praticissima E infornatela Io ovviamente ho usato il forno a microonde Siccome gli ingredienti sono già tutti cotti Non c'è bisogno di cucinarla dentro C'è soltanto bisogno di fermarla Quindi ho messo il programma grill I tempi di cottura dipendono Dal mezzo, da tutto, dalle consistenze Quindi state lì a controllarla Quando si è creata la crosticina sopra È pronta Personalmente questa è una delle mie ricette riuscite meglio è piaciuta tantissimo a mia mamma Cioè, ragazzi, è piaciuta a mia mamma Sa davvero di cioccolata Non so perché, ma la zucca e il cacao Creano quella Densità in bocca Che sembra quasi di mangiare una palla di cioccolata Vi giuro, è pure libido Veronica lo voleva una scatola intera E infatti adesso me la porto All'università per fargliela assaggiare Visto che ne ho fatto un altro po' E sono sicura che sarà contenta Quindi, uh, adesso, basta Università Non puoi stare così, contro la legge. Ecco. Così stai ora? Eh, comodo. Questo è il final look. Che non si vede, comunque è un vestitino. Con questi tacchi alti, da una siglia più rosina che mai. Che bello! È siamo bene. In, in ritardo, va bene, e non di poco. Io concludo qui con questo video. Spero che vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo. Ciao. Sì, sì, alla prossima. Ciao, mi consideri. Dimmi, mi hai fatto un regalino. Regalino, ah, papà, dedicato a noi. Che siamo una forza della natura. Cuccio, bello, grazie. Un grazie, Cuccio. Bello questo, bellissimo comunque. Davvero. Bello, bello, bello, bello.